Buongiorno a tutti, io mi chiamo Lucrezia Bencivenga e sono un'insegnante di Pilates. Oggi vi mostro una serie di esercizi che potete fare tranquillamente a casa vostra per il rinforzo degli addominali. Ci mettiamo sdraiati a terra con le ginocchia piegate e le mani dietro la testa, buttando fuori l'aria e sollevate la testa e le spalle in un crunch. Potete eseguire questo esercizio per 20 volte. Dopodiché mettiamo le gambe a tavolino, le braccia lungo il corpo, leggermente sollevate da terra, solleviamo la testa e le spalle, facciamo oscillare le braccia verso il basso per 100 volte, tenendo una respirazione fluida e continua. Se avete male al collo in questo esercizio, potete continuare a farlo appoggiando la testa e le spalle al materastina. Prossimo esercizio, tenendo le gambe a tavolino, metto le mani ai lati delle ginocchia, sollevo sempre la testa le spalle e, ispirando, stendo braccia e gambe. Anche di questo faccio 20 ripetizioni e anche qui, se avete male al collo, appoggiamo spalle e testa a terra. Ultimo esercizio, incrociamo le caviglie, braccia lungo il corpo, butto fuori l'aria Sollevo il bacino e le gambe verso l'alto. Anche qui 20 ripetizioni. Questo circuito può essere eseguito, se volete, anche due o tre volte per intensificare il lavoro. Buon allenamento a tutti e io mi alleno da casa.